Saper leggere e scrivere è sempre stato per ogni cittadino il portale d'ingresso nel mondo della cultura, della socialità matura e della cittadinanza attiva, perché saper leggere e scrivere è la condizione fondamentale per ogni crescita umana, spirituale e sociale. Anche nell'attuale società di internet del computer e del cellulare, l'alfabetizzazione informatica è necessaria perché aiuta soprattutto gli anziani a capire nuovi linguaggi tecnologici, così che nessuno scivoli nell'analfabetismo tecnologico che marginalizza le persone facendole sentire estranee e passive. L'Università della Terza Età Fagnanese da anni è impegnata a sostenere la formazione permanente degli anziani. Per questo non vogliamo trascurare l'alfabetizzazione informatica che fa sentire gli anziani cittadini attivi consapevoli e corresponsabili. Nella giornata dell'alfabetizzazione, l'8 settembre, confermiamo il nostro impegno ad accompagnare gli anziani a capire i nuovi linguaggi e usare anche le ultime tecnologie. Facciamo luce sulla giornata internazionale dell'alfabetizzazione.